È presto per fare un bilancio di quanto la pandemia ci abbia colpito perché non abbiamo ancora sconfitto questo nemico invisibile purtroppo però anche quest'anno la celebrazione del 25 aprile giorno della liberazione ci vede distanti in una modalità che ormai è diventata quotidiana per molti di noi se però è presto per un bilancio complessivo un dato emerge con prepotenza e ci lascia sconfortati la crescita della disuguaglianza nel nostro Paese e nel mondo intero si è accentuata a causa della crisi sanitaria. Non è andato tutto bene. Il nostro futuro viene messo in discussione da questo crescente divario sociale, economico, generazionale, culturale. E di tutto questo siamo spesso spettatori impotenti. Spettatori di una pandemia che, usando le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarelli in occasione della giornata internazionale per il diritto all'infanzia, una pandemia che a livello globale produce un forte impatto proprio sui più fragili e a rischio di discriminazione e violazione dei diritti, superando ogni confine il virus staminando il futuro delle prossime generazioni e dove vive la discriminazione e l'ingiustizia, è proprio lì che la nostra carta costituzionale muore. L'articolo 3 della nostra Costituzione, repubblicana e antifascista, dichiarando l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, impone alle istituzioni la rimozione di ogni singolo ostacolo che ne impedisce l'effettiva applicazione. E allora perché, mi domando, perché aumenta la povertà? Perché non basta più il salario di una donna o di un uomo per vivere dignitosamente? Perché sempre più lavoratori si ritrovano indebitati pur avendo un regolare contratto di lavoro? Perché ancora l'evasione fiscale? Perché il lavoro nero? Perché il caporalato? Che fine ha fatto quell'articolo 36 della Costituzione? E il diritto ad un salario che garantisca un'esistenza libera e dignitosa? Perché la salute, diritto fondamentale dell'individuo e interesse collettivo per l'articolo 32, è sempre più un privilegio? Perché il diritto all'istruzione viene messo in discussione dalla mancanza di strutture scolastiche e di personale? Dov'è finita quella scuola aperta a tutti dell'articolo 24? Perché ancora il nostro mondo, l'unico mondo, è avvelenato dall'inquinamento? Nel 2021 infatti si stima che supereremo il record assoluto di emissioni nocive nel nostro ambiente per far fronte alla tanto attesa ripresa economica. La tutela del paesaggio, articolo 9 della Costituzione, non è però un vuoto principio, è un dovere morale per il nostro immediato futuro. Perché aggiungo i poteri e i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale? Articolo 2 sono assenti nelle relazioni internazionali. Con quale arroganza parliamo di cooperazione? E con quale coscienza conviviamo dopo gli ennesimi e recenti morti nel Mar Mediterraneo senza nessun soccorso? A tutte queste domande non ho risposta. Ho solo l'evidenza dei fatti e la percezione di una società insicura, fragile, apatica, a questa insicurezza ha dato ascolto purtroppo e subdolamente l'eversione dei movimenti neofascisti e le ideologie razziste e omofobe che in questi anni si sono rafforzate. Sta a noi dare una risposta diversa, come la storia ci ha insegnato a tutti gli effetti. Ognuno di noi ha questo fardello, aiutati però nell'impresa dalla memoria viva di chi ha combattuto nell'epoca più buia del nostro paese, la dittatura nazifascista. Partigiani e partigiani ci hanno consegnato un fiore nel campo della memoria. Se saremo in grado di coglierlo, allora il sentiero da seguire sarà sicuro e ben tracciato. È triste pensare che in questo 2021 ci hanno lasciato due pietre di memoria della nostra città. Due partigiani antifascisti. Che non potremo e non dovremo dimenticare facilmente, Margherita Redetti e Riccardo Vinciguerra. Margherita, classe 1922, staffetta partigiana, sorella di Andrea, anche anch'egli partigiano, ricorda con vigore il regime fascista. Infatti, scrisse: Era il tempo in cui per lavorare era obbligatoria l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista. Era il tempo in cui, se non portavi la camicia nera, potevi essere picchiato a sangue. Era il tempo in cui si poteva essere impiccati perché non si era fascisti. Era il tempo in cui venivi allontanato da scuola, se eri ebreo. Riccardo, nome di battaglia Rigo, nato nel 31, si unì alla brigata Garibaldi Borrini e rischiò durante un'azione addirittura di venire ucciso. È commovente sentirlo raccontare in particolare il ricordo della madre preoccupata per le sue assenze e per la sua determinazione a far parte di quei banditi come chiamavano come venivano chiamati i partigiani da parte dei fascisti ma almeno dimmi dove vai gli ripeteva e lui a rispondere quasi fosse un gesto scontato a voi in montagna vado in montagna ed è su quelle montagne che troveremo mille altri Rigo, mille altre Margherita e mille altri nomi da scolpire sulla pietra. Mille nomi che hanno saputo rischiare tutto e che hanno saputo vincere l'oppressione. Su quei monti metteremo i fiori, come nella strofa del canto che ci accompagna ormai ogni 25 aprile, Bella Ciao, il canto che unisce tutte le italiane e tutti gli italiani di ogni età e di ogni dove. Un canto che unisce un popolo intero sotto l'ideale di uguaglianza, giustizia, libertà. Un canto che non può essere divisivo, un canto che anzi ci rappresenta, rappresenta chi siamo. E quella strofa fa, e questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Con questa strofa auguro a tutte, tutti voi, alle vostre famiglie, un buon 25 aprile, rinnovando l'invito di tutta l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia a coltivare la memoria antifascista come un tesoro prezioso e delicato. Buon 25 aprile a tutti.